eccoci qui ben trovati grazie ai miei amici ambassador Cospesis per essere qui in questo evento un po' particolare anche a sorpresa e noi ambassador italiani di Cospesis Edu siamo qui per mh, augurare un buon 2022 in un modo particolare e ognuno di noi oggi eh, si presenterà per noi è stata anche una per alcuni di noi anche la prima presentazione che ci siamo conosciuti in questo momento per iniziare un nuovo anno eh, insieme e si spera anche di una proficua collaborazione e quindi siamo qui per mh, presentarci e per presentare alcune eh, novità e alcune eh, novità dell'applicazione eh, cospesa Edu, ma anche alcune novità del gruppo italiano di Ambassador Cospesis Edu. Quindi benvenuto a Giuseppe Schiuma, Astrid. Eh, scusami la pronuncia del tuo cognome, non voglio fare una gaffa. Quindi Astrid, Astrid per tutti. Astrid e basta, ok. Astrid poi che eh, ci segue a livello international come dicevamo prima, perché non è in Italia, vero Astrid? Sì, sono in Olanda, all'AIA in questo momento. Bellissimo, bene un saluto bellissimo, poi Elisabetta Nanni, Francesco Piccolo e Massimiliano Minaudo, ho pronunciato bene vero Massimiliano? Ok, bene, io sono contentissima di, uh, di essere qui con voi e di conoscervi. E, um, oggi, quindi, come dicevo prima, prima degli auguri, condivideremo alcune novità e alcune informazioni. Io inizierei subito con Massimiliano perché ha fatto un lavoro eccezionale. Io continuo a ringraziarlo. Eh, perché è stata, gra grazie a questo lavoro, la spinta maggiore per utilizzare Cospesis con i miei ragazzi la completa traduzione in italiano dei comandi e di tante altre cose che adesso ci dirà massimiliano grazie Beh, grazie a voi ciao a tutti eh, sono massimiliano minaudo eh, mi piace ecco, portare avanti sempre delle novità eh, chiaramente continuerò a lavorarci insomma eh, è un settore così in, in divenire dove ci sono suscettibili di miglioramenti e di aggiornamenti soprattutto Comunque è stato un, un piacere e una mia passione anche lo sviluppo di applicazioni alle quali mi dedico insomma, e in particolare a questa di CoSpaces. Un caro saluto a tutti e, e i miei auguri giungano a tutti voi. No. Grazie Massimiliano, penso che non finiremo mai di ringraziarti per la traduzione, anche i miei ragazzi e tutti i nostri alunni sicuramente. Grazie Massimiliano. Quindi adesso passo la parola a Giuseppe, perché non so chi è amante insomma, di Cospesi, se chi è inserito anche nella community avrà letto, visto insomma c'è una novità, vero Giuseppe, l'integrazione con il linguaggio Python. Assolutamente sì, oltre ovviamente all'utilizzo dei coblocks il linguaggio di programmazione a blocchi e al TypeScript che è basato su JavaScript, c'è la possibilità eh, con il nuovo aggiornamento di utilizzare un linguaggio di programmazione molto evoluto come Python, è uno dei linguaggi di programmazione emergenti eh, che si stanno guadagnando insomma, la fama nel, a livello mondiale anche per quanto riguarda... Le possibilità che può offrire eh, anche di espansione no, delle, dei vari elementi eh, e delle varie mh, azioni che possiamo attivare all'interno di Cospaces. Per cui diciamo che di buon auspicio, che possa essere di buon auspicio per implementare sempre maggiori funzionalità ad un ambiente già molto ricco. Eh, io mi sono avvicinato da. Mh, relativamente da poco rispetto ai miei colleghi però sto notando sempre ehm, maggiore interesse da parte dei miei studenti dei miei colleghi per cui conto di continuare su questa strada perché veramente ha delle eh, chiavi eh, fondamentali ecco, per quanto riguarda l'acquisizione di tante skill per quanto riguarda ecco soprattutto i ragazzi quindi la logica mh, computational thinking e tutto il resto niente quindi ehm, io vi saluto con il mio augurio di un, di un 2022 eh, ricco di nuove, ehm, ehm, cioè di novità positive, ne abbiamo talmente tanto bisogno che anche il fatto di, di poter stare insieme, quindi di poter condividere è già una, una grande ricchezza. Vero Giuseppe, è una grande ricchezza la condivisione delle buone pratiche perché ci dà forza e gioia di continuare. Allora Astrid, um, so che ci sono delle novità per quanto riguarda degli effetti particolari. Eh, sì, eh, GoSpaces ha la possibilità, allora nell'ambiente, a livello dell'ambientazione, prima potevamo eh, regolare il giorno, la notte, i colori, potevamo aggiungere l'audio, una foto a 360 gradi e adesso amiamo anche gli effetti come le bolle di sapone, le foglie che scendono, la pioggia, eh, la neve, quindi un ambiente più ricca. Volevo aggiungere comunque ai colleghi italiani, di ehm, Go Spaces in continuazione aggiungono anche il lesson plan e se uno aggiunge Google Traduttore sono facilmente consultabili, quindi il sì. sito di Go Spaces va sempre in continuazione eh, riesplorato. Vero Astrid, le lesson plan sono veramente, sono veramente interessanti, ci sono per ogni ordine e grado, vero? Sì, dalla, esatto. dalla primaria, infanzia primaria fino alla secondaria. Poi sono, sono veramente... tematiche, hanno uno spazio in questo momento anche particolare per i Covid, per i ragazzi a casa, Cioè mm. c'è una grandissima attenzione in ogni momento dell'anno. Bellissimo, veramente. Bene, allora, l'altra piccola novità, ve la, ve la illustro io, ma sicuramente avrete eh, già sperimentato eh, la possibilità di eh, inserire all'interno di Cospesis anche link esterni e quindi risorse come YouTube, non soltanto anche altre applicazioni come Puzzle, Geniali o per quanto riguarda eh, gli ebook, anche Book Creator Pub Editor, Repub Editor, quindi tante piccole, grandi risorse che possono essere integrate all'interno di Cospesis in quello che poi a me piace tanto definire il storytelling che possiamo realizzare con o senza il codice quindi all'interno di, uh, di Cospesis. E, io ho um, un grande desiderio che questa comunità appunto uh, cresca perché intorno a quest'app veramente si possono realizzare tantissimi progetti e Giuseppe per esempio poi se vuole ce lo racconterà, e eh, reduce da una vittoria importante con un progetto punto di Cospesis. Quindi ecco il mio desiderio è che questa comunità cresca e che possa produrre eh, tante buone pratiche da condividere eh, con i nostri colleghi italiani. Quindi ecco che cresca la community italiana e la nostra collaborazione. Bene, dopo di me eh, passo la parola a Francesco mh, che illustrerà un'altra novità vero francesco? Sì, salve, sono francesco piccolo e sono cospesa ambassador ninja come, come molti di noi. Uh, la novità che ho trovato molto, molto interessante è quella l'aggiunta di molti personaggi, rispetto a quelli che avevamo prima, ci sono stati aggiunti molti personaggi e molti oggetti che è possibile utilizzare all'interno dei nostri progetti. Uh, questo lo, lo trovo molto interessante in, in, in aggiunta a quelli che già ha detto Astrid e Marilena, che comunque consentono di, di creare ambientazioni molto più... Uh, a largo raggio rispetto a quelle che avevamo utilizzato fino ad ora e con questo Bene. vi do un buon 2022 a tutti quanti. Grazie Francesco e adesso veniamo ad Elisabetta. Elisabetta ci sono tante novità per quanto riguarda soprattutto la nostra community. Certo, perché siamo cresciuti, ecco, siamo già un bel gruppo di ambassadori, quindi cerchiamo di rilanciare un po' e di condividere no? tutte le nostre buone pratiche. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la community italiana di Facebook, ma sta arrivando anche l'account Twitter, l'account Instagram, quindi... Eh, ci troverete su tutti i social ma un'altra delle novità che vogliamo così condividere con tutti voi saranno delle challenge delle sfide che lanceremo ogni mese in modo tale che tutti quanti eh, potete partecipare con le vostre classi con le vostre classi mh, perché eh, io personalmente vedo eh, delle, mh, vedo Cospace come un ambiente di apprendimento straordinario vedo la scoperta anche del, del, del codice, proprio anche dei blocchi di codice da parte dei miei studenti, di come ehm, riescano anche da soli a trovare le soluzioni. Ecco, prima Astrid ha citato eh, tutte le novità della neve che cade. Beh, noi abbiamo passato le, prima delle vacanze di Natale a programmare proprio i fiocchi di neve che cadevano dall'alto e quindi andare a programmare è stato naturalmente un lavoro molto interessante su questo abbiamo anche per esempio dei, dei club il famoso la famosa iniziativa girls could eat better ehm, utilizza e quindi è uno strumento che sta veramente in italia si sta usando moltissimo e quindi rilanceremo attraverso i social tutte le novità che proporremo insieme per condividere Bene, quindi l'appuntamento la, è sui social per le challenge che abbiamo detto mensili, vogliamo lanciarli, che ne dite? Certo, mensilmente, sì. mensilmente, certo. Mensilmente sì. lanceremo una challenge e siccome mh, gennaio è qui alle porte ovviamente, già vogliamo lanciare la challenge di gennaio? Certo, certo. Dici tu il titolo della nostra challenge, Marilena? Vado io? Ok, te, per gennaio... Per gennaio abbiamo mh, pensato, eh, visto che eh, il 27 appunto gennaio ricorre la Giornata della Memoria, abbiamo pensato di lanciare una challenge proprio sulla memoria, quindi sulla giornata della memoria già su Cospesis si vedono nella galleria già dei prodotti di musei della memoria eh, sulla Shoah eccetera quindi la challenge che vogliamo lanciare è proprio questa di realizzare con i ragazzi anzi far realizzare dai ragazzi quella che è la loro idea della giornata della memoria poi ogni mese ci aggiorneremo con la tematica nuova ok? okay? bene, okay. benissimo e quindi Bene. vi aspettiamo naturalmente nelle, nei nostri canali e vi aspettiamo soprattutto per condividere i prodotti con i vostri studenti. Assolutamente, i protagonisti saranno loro. Due, giusto un minuto per far raccontare a Giuseppe il lavoro che ha insomma, ritirato il premio, se non erro, a Dubai recentemente. Sì. E raccontaci un attimo questa esperienza, magari ci fai venire voglia a tutti noi di fare qualcosina sì. del genere. Brevemente, è stato un percorso molto lungo perché mh, è durato due anni, e nel corso dei quali abbiamo affrontato diverse selezioni, quella, prima quella provinciale, poi quella regionale, poi la finale nazionale e poi la finalissima a Dubai. E, diciamo che al di là del, della challenge, della sfida, della competizione, il ricordo che ho principalmente dell'esperienza di Dubai è vedere tutti i ragazzi di tutte le scuole abbracciate insieme prima di cominciare l'evento quindi ancora adesso ho la pelle perché in quel momento io ho imparato tanto dai miei ragazzi perché in effetti ci possono essere le sfide si, parla, non si è appena parlato di sfide e di challenge ma la challenge deve essere un modo per mettersi alla prova e per conoscere altre idee quindi diciamo che la sfida più che altro è uno step per avvicinarsi piuttosto che per allontanarsi in maniera tra virgolette competitiva e quindi niente, sì. è stata una bellissima esperienza e vi auguro ecco, di, di provarla in futuro perché veramente è stata molto eh, formativa per quanto riguarda la mia esperienza personale, umana e professionale. Eh, Giuseppe ricordiamo che lei mh, realizzato con dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Sì, giusto? ragazzi di seconda e che lo scorso anno faceva terza media. Immaginate che loro sono venuti poi, quest'anno per implementare poi il progetto, quindi venivano autonomamente, quindi erano rimasti legati a questa attività, perché ormai frequentavano le scuole superiori, quindi diciamo che una parte è rimasta con i ragazzi della mia scuola, delle, delle, delle mie classi, e poi venivano liberamente, tranquillamente a, a, a, a lavorare con noi. A dare il loro contributo. Assolutamente sì, perché lo, ovviamente quindi. sentivano il loro progetto, quindi ci tenevano a dargli facciamo la forma più, più idonea, più, più bella possibile. Bella, sì. Sì, sì. Effettivamente si è creata una community poi intorno ad un, mm -hmm. ad un progetto. Queste esperienze sono belle da condividere, ecco perché sono contenta insomma, che noi possiamo ecco, condividere e magari far venire voglia ad altri di unirsi no? alla nostra piccola comunità italiana. Quindi ecco speriamo di, di aver lanciato un piccolo seme per il nuovo anno, per il 2022. Quindi che dire, vogliamo fare un brindisi, vogliamo fare un augurio? Assolutamente, <ride> assolutamente, assolutamente. eccoci qui, ognuno con la propria tazza, chi con il Merge Cube, che oggi non l abbiamo l più nulla. Ah, che bello Astrid, vorrei essere lì con te. Bene, allora un augurio di un buon 2022, fatto appunto di collaborazione e buone pratiche. Buon anno. Grazie, grazie, buon grazie, auguri. Buon anno. Buon anno. anno.